Oggi vogliamo introdurre una nuova conica, l'ellisse. Come possiamo costruirla? Scopriamoli insieme attraverso il metodo del giardiniere. Fissiamo i punti F1 ed F2, detti fuochi, e ad essi leghiamo i capi di una corda inestensibile. Mantenendo il filo teso con il braccio, andiamo a determinare con la schiuma da barba una curva chiusa, l'ellisse di fuochi F1 ed F2. Infatti, per definizione, l'ellisse è il luogo dei punti del piano per cui rimane costante la somma delle distanze dai due fuochi. Nel nostro caso, la somma delle distanze è costante perché è la lunghezza del filo. Vediamo ora una nuova costruzione utilizzando il software Geogebra e verifichiamo quanto detto numericamente. Prendiamo due punti qualsiasi, A e B, e costruiamo il segmento AB, di lunghezza arbitraria, con la funzione apposita. Prendiamo adesso un punto P su di esso e tracciamo i segmenti AP in verde e PB in blu. Disegniamo due punti F1 ed F2, a una distanza minore di AB e appartenenti al segmento stesso. Consideriamo due circonferenze, la prima di centro F1 e raggio P, la seconda di centro F2 e raggio PB. Esse si intersecano in due punti distinti, che chiamiamo P1 e P2. Indichiamo ora, con R1 ed R2, i segmenti F1 più 1 ed F2 più 1. Con il comando apposito attiviamo la traccia sui punti P1 e P2 che ci permetterà di disegnare il percorso destro tracciato al variare di P. Muoviamo adesso il punto P tra i due fuochi e osserviamo cosa accade. Cosa osservate? Quali analogie trovate con il metodo del giardiniere visto precedentemente? Notiamo che all'aumentare di R1 R2 diminuisce e viceversa. Definiamo S come la somma dei segmenti R1 ed R2 ed esplicitando le loro lunghezze e come S variano al variare di P1, osserviamo che rimane costante. Nel nostro caso. 8.04 Proponiamo adesso una terza costruzione dell'ellisse, leggermente più complicata ma molto interessante. Su un foglio bianco di GeoGebra segniamo un punto O e costruiamo una circonferenza C1 di centro O e raggio qualunque. Prendiamo ora D un punto sulla circonferenza e C tale che la distanza tra O e C sia minore del raggio. Disegniamo i segmenti OD e CD e, con il comando apposito, costruiamo l'asse del segmento CD. Chiamiamo E il punto di intersezione tra il segmento OD e l'asse costruito. Per le proprietà dell'asse di un segmento, al variare di D sulla circonferenza, il segmento CE sarà sempre congruente al segmento ED. Costruiamo la circonferenza C2 di centro E e di raggio ED. C2 sarà sempre tangente internamente a C1, in quanto la differenza tra il raggio di C1 e il raggio di C2 è uguale alla distanza tra i loro centri. Se ora attiviamo la traccia sul punto E, possiamo vederne il percorso al variare di T. Assomiglia molto ad un'ellisse di fuochi C e O. Ma per convincerci di ciò, prendiamo un punto P sulla traccia e costruiamo il segmento CP, che chiamiamo R1, e il segmento OP, che chiamiamo R2. Analogamente a quanto abbiamo fatto nella costruzione precedente, chiamiamo S la somma delle lunghezze di R1 e R2 e ne esplicitiamo i valori. Possiamo notare che S rimane costante. Quindi, in base alla definizione data poco fa, possiamo dire che la traccia del punto E dà luogo ad un'ellisse. Ora è il vostro turno. Ci sono altre costruzioni dell'ellisse? Sperimentate ed esplorate!